Sì, anche lui vuole dire la sua perché ha tanto da raccontare con la musica basta basta eh, lui vuole andare a casa ma io sono ancora qui al lavoro perché intanto vi do l'appuntamento per martedì prossimo alle 9.30 con un'altra puntata dedicata alla musica silenzio e... Quella che un po' mi avevate chiesto un paio di settimane fa di realizzare. Spero cercare la storia del rock dal 65 al 75 se non ricordo male. E così mentre stiamo smontando quello che era lo studio di registrazione. Lo stiamo spostando da un'altra parte. Vi porto anche nell'archivio per cercare quelle che sono le canzoni che... Passerò martedì o meglio i vinili Vi dico subito però qua sotto Visto che insomma io non è che poi questa storia la conosca alla perfezione Se avete voglia di indicarmi voi qualcosa Qualche vinile da passare Benvenga così io avrò tempo per martedì mattina a cercare il tutto Intanto che dire? Beh, mentre scendo, ok? Vi porto nell'archivio Un pezzo dell'archivio eh, della radio di rock quindi anni 65 75 eh, se non ricordo male in quegli anni c'era la musica degli u la musica eh, dei eh, zeppelin insomma tutti questi grandi gruppi che hanno fatto un po la storia per cui adesso vado anche a cercare un po qualche artista da poter passare martedì mm. però qua mi sa che no, essendo catalogati per eh, come si dice per eh, artisti quindi la B, John Bon Jovi, non credo tanto anche perché si sì, è rock ma è più anni 80, 70, 80 quindi direi di andare qui vediamo un po' chi troviamo mm. beh, gli visto che ne parlavamo direi che anche questa non è male anche come copertina Dopodiché uh, Van Morrison Jefferson Starship Uh, vediamo un po' E uh, il CD, sì? Ma sì, anche l'oro alla fine Anche se questo è degli anni 90 Quindi no, bisogna andare più indietro Beh, c'erano anche i Queen Però andando indietro negli anni Negli anni, chi possiamo trovare? Un ecco, l'oro Beh, L'oro sicuramente sì Ah no, questo è Prince No, avevo letto di Purple E mi stavo già sbagliando Vediamo un po' mm. Rolling Stones Sì, anche Rolling Stones ci stanno Dopodiché Sto passandoci qui Lo giro il tela. Ah anche molto duri, eh. Però ci avviciniamo anche a Halloween. Ci sta anche bene questa copertina, e poi la Lamperson Project. Direi che io intanto continuo a cercare. Ma voi aiutatemi, eh. Mi raccomando, scrivete qua sotto quello che può essere un brano o oh, un artista che secondo voi rientra in quella storia della musica rock anni 65 75, dopodiché a martedì mattina così li passeremo insieme e passeremo un po' di vinili e ci racconteremo anche delle notizie curiose. Vi aspetto alle 9.30 come sempre. Ciao!